Prelievo forzoso sui conti italiani dopo sanzioni europee, come mettere al sicuro i risparmi in Svizzera, la manovra del governo italiano non è piaciuta all'Europa, le sanzioni arrivano, ormai la procedura di infrazione è certa. Cosa succede dopo la sberola di Bruxelles? Due cose, aumento dello spread e sanzioni dell'Unione Europea, il rischio di una tassa patrimoniale con prelievo forzoso del 20% sui conti bancari che superano i 100.000 euro aumenta più che mai. Più aumenta lo spread e più numerosi diventano i nuovi, clienti, i nuovi conti aperti in Svizzera. Conosco un amico direttore di UBS che ha aperto 80 conti la settimana scorsa per clienti italiani. Dopo questo video vedrai come proteggere i tuoi risparmi dal prelievo forzoso e dalla patrimoniale con un conto in Svizzera. Esistono soluzioni offerte dalle banche svizzere per blindare i risparmi di imprenditori di tutto il mondo. Sono soluzioni che funzionano da anni. Blindare il tuo patrimonio dalle manovre del nuovo governo è legittima difesa. Ti mostro come blindare i beni con uno strumento poco conosciuto in Italia, ma alquanto efficace e molto usato dalle banche svizzere. Si tratta del offshore trust del tipo asset protection con conto in Svizzera. Rimani in linea! Caputo One Partners SwissBankingLawyers.com Sono Enzo Caputo, avvocato a Zurigo specializzato in private banking e in asset protection. Come ex avvocato di UBS offro asset protection e ottimizzazione fiscale a imprenditori di successo di tutto il mondo. Sono il fondatore del blog SwissBankingLawyers.com dove aiuto clienti privati di tutto il mondo a proteggere i loro beni con conti nelle migliori banche svizzere non è da escludere che l'Italia faccia la stessa cosa come è successo a Cipro nel 2013 le leggi sul bail-in sono nel cassetto dal 2017 bail-in vuol dire espropriazione dei conti privati per salvare le banche Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale ha affermato senza scrupoli di coscienza che lei non ha problemi se lo Stato fa il prelievo forzoso sugli averi superiori ai 100.000 euro il governo potrebbe mettere mano e confiscare il 20% dei patrimoni sopra i 100.000 euro. Una manovra del genere non sarà annunciata, ma sarà applicata da un giorno all'altro con l'effetto sorpresa, come già accaduto a Cipro. Fonti autorevoli vicini al governo parlano inoltre di un raddoppio delle tasse di successione. Anche questa sarebbe una manovra di espropriazione che metterebbe mano notte tempo sui risparmi italiani. Come mi confermano amici professionisti in Italia, mai la richiesta di conti bancari in Svizzera era così forte come adesso. Un mio amico, direttore di UBS, solo nel corso della scorsa settimana ha aperto più di 80 conti con UBS. Questi numeri che non si vedevano da anni. Si tratta di conti regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Dall'Italia va detto che non arrivano più evasori fiscali, ma risparmiatori in fuga dalla trappola europea personalmente sono nell'ultima settimana ho ricevuto 5 clienti italiani nel mio studio a Zurigo mentre il piccolo risparmiatore generalmente va in Ticino i rappresentanti delle famiglie facoltose italiane puntano su Zurigo i professionisti di Zurigo hanno una lunga esperienza con asset protection a livello globale porta in salvo i tuoi risparmi prima di essere forzato dallo stato italiano a salvare le banche italiane con i tuoi risparmi di una vita. Gli italiani che si recono a Zurigo per blindare i loro risparmi cercano banche, gestori indipendenti e amministratori di offshore trust del tipo asset protection. L'obiettivo è investire nella stabilità del franco svizzero e proteggere il dagli effetti dello spread e del prelievo forzoso, devi agire adesso perché il prelievo forzoso arriverà a sorpresa, le leggi sono già pronte dal 2017, gli imprenditori italiani cercano oltre il conto in Svizzera strumenti di protezione dall'aumento della tassa di successione e dalla tassa patrimoniale del 20%, il timore che alcuni istituti bancari italiani falliscano è più concreto che mai. Le banche svizzere invece sono le più sicure del mondo, avendo una Tier 1 Capital Ratio superiore al 20%, ma bisogna saper scegliere la banca più opportuna per i propri scopi. Sul mio sito internet ho un elenco di tutte le banche private svizzere. Su ogni banca trovi informazioni dettagliate sulla sicurezza della banca, per esempio il Tier 1 Capital Ratio. Il conto in Svizzera si apre in varie valute forti. I rischi le fluttuazioni valutarie sono assorbiti mediante i multi-currency accounts, sono conti in diverse valute forti. Sono lieto di illustrare il funzionamento di un Offshore Asset Protection Trust in combinazione con un conto in Svizzera. Presso il mio studio offro unicamente strutture sicure e riconosciute in Italia, per blindare legalmente il patrimonio familiare. Non bisogna perdersi d'animo, ma non c'è neanche tempo da perdere. Una soluzione a questo problema esiste. È sicuramente saggio diversificare il patrimonio fuori nazione, in investendo una parte di esso in Svizzera, come fanno tutti gli imprenditori globali di tutto il mondo. Le banche svizzere gestiscono più di un terzo dell'intero capitale mondiale in mano privata, offshore. Tutta questa gente non può sbagliare, infatti i motivi per diversificare risparmi con un conto in Svizzera sono molto validi. Ricorda, non bisogna mettere tutte le uova in un solo paniere, occorre quindi individuare una banca sicura, avere un gestore con esperienza pluriennale e un asset protection trust riconosciuto in Italia. Per adempiere gli obblighi imposti dal fisco italiano bisogna inoltre scegliere una banca svizzera che fornisca estratti conto che siano compatibili con il quadro RV. In molti casi è preferibile ricorrere ad un offshore trust riconosciuto in Italia e quanto ho già consigliato con successo a vari clienti, non solo italiani, in simili circostanze politico-economiche. Nessun rischio, è tutto in sintonia con la legge italiana. Sarò lieto di presentarti le soluzioni migliori per proteggere il tuo capitale dai rischi del nuovo governo italiano, non lasciarti distruggere anni di sacrifici in una sola notte, mettiti in contatto al più presto con il mio studio legale per un colloquio gratuito e senza impegno. Prendi il telefono adesso e dici il numero 0041442124404 oppure scrivimi una email a contact at ti, ti risponderò personalmente entro 24 ore. Ricorda, non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Ti auguro una splendida giornata.